La festa della Befana si farà. Finalmente sono state risolte le ultime problematiche inerenti al piano della sicurezza e gli operatori già da stasera alle 23 potranno iniziare a montare i banchi. Eh, tutti e 51 i vincitori hanno ritirato i titoli e quindi si apprestano ad allestire la piazza. Questa piazza dove noi eh, all'insegna della tradizione, del decoro e della legalità porteremo i bambini per la festa tradizionale, quella che forse tutte le persone che hanno la mia età eh, ricordano da bambini eh, come un piccolo gioiello della città, è un gioiello per bambini, per adulti, l'importante era mantenere la tradizione nel rispetto di tutti i luoghi meravigliosi dove eh, andiamo ad esercitare l'attività. Abbiamo chiesto agli operatori degli obblighi stringenti in merito alle postazioni e vigileremo sul rispetto di questi obblighi. Il piano di sicurezza sicuramente è molto sfidante: ci saranno operatori che aiuteranno l'accesso alla piazza, ci saranno ambulanze, ci saranno vigili del fuoco, come è previsto appunto dalla circolare Gabrielli, dal decreto Minniti e da tutte le. Ehm, requisiti di sicurezza dettati dagli eventi che stiamo vivendo negli ultimi anni però eh, lasciando da parte insomma, le ansie e le preoccupazioni questa deve essere una vera festa, una festa dove eh, riscoprire l'atmosfera del Natale attraverso gli addobbi, attraverso i presepi, dove attendere o farsi fotografare con il Babbo Natale o con la Befana dove visionare uno spettacolo al teatro dei Burattini fare un giro sulla giostra, giocare agli spettacoli viaggianti e passare una bella serata o una mattinata insieme alla propria famiglia. Questo è lo spirito con il quale abbiamo voluto portare avanti questa festa. È stato un impegno sfidante ma è un grande successo di questa amministrazione e vigileremo affinché vada avanti nel migliore dei modi.